19 novembre 1902. Nasce a Roma Mafalda di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III e di Elena di Montenegro, sposa dal 1925 di Filippo D'Assia Cassel. In visa al nazismo, sospettata da Hitler e indicata da Goebbels nel suo diario come animale intrigante, Mafalda è arrestata da Kepler a Roma il 22 settembre 1943. Tradotta in Germania con un inganno, dopo tre settimane di prigionia, la principessa Savoia viene deportata il 18 ottobre 1943 a Buchenwald e internata con il falso nome di Frau von Vedo.